Eh, sì, leggiamo nei, nei notiziari apertura al 100%, sembra che il mondo sia tornato come prima, ma invece non lo è, perché non tutti cantano nei teatri. Ci troviamo qui oggi a rappresentare eh, i nostri colleghi, tutti gli altri artisti che fanno concerti negli stadi, nei palasport, nei club. Quindi cerchiamo e pretendiamo una risposta più chiara. Non vediamo l'ora di riprovare con l'emozione che solo eh, alcuni, alcuni spazi possono regalare e di tornare finalmente a poterci divertire, a poter, a poter passare una serata spensierata senza pensieri, senza il lavoro. Ma Noi siamo eh, fiduciosi e ottimisti per natura, quindi è chiaro che la situazione sta migliorando e ci stiamo eh, rendendo conti. Ma io sono sempre un po' quello più polemico speriamo di avere delle risposte al, al più presto non solo per noi ma a nome anche di tutte le persone che lavorano